Ciao a tutti i boys, qui è ForteGamer che parla e benvenuti in un nuovo video Oggi ragazzi giocheremo a Clash Royale, punteremo a raggiungere l'arena elettrica E poi ne approfitteremo anche per fare un piccolo spacchettamento di un bowl leggendario Mi raccomando per questi video di Clash Royale lasciate un like e fatemi sapere nei commenti se vi piacciono E soprattutto vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina Altrimenti vi perderete i prossimi video Allora, uh, facciamoci il primo game, let's go boys Vediamo un po', abbiamo Phoenix Destructor Non lo so, 3238, mi sembrano un po' tantini non mi sembrano pochi, sinceramente, quelli di questo ragazzone. Eh, mi ha buttato un pack. Che peccato. <ride> Battuta che non, non invecchia mai, Vabbè. e un paio di colpi li do. Mi è andata bene. Dai, mi è andata bene. Va bene, va bene, tutto ok. Putavo sul boia. Però, io questa carta, ragazzi, non ho idea neanche di che carta sia. Però. Eh. Sinceramente non è stata per niente una buona idea. Il fatto è che lui sicuramente ha meno uh, le carte con un livello minore al mio. Però comunque me le date ammazzate. Eh, non scherza, ragazzone. Ah, qui qua sono morto. Mamma mia. Me l'ha colpita. È eh, la torre, pecca. Andata, blocchiamo un attimo la scarica lì. Che è molto pericoloso, sinceramente, sto draghetto lì. Molto pericoloso. E eh, mi sa che abbiamo perso, ragazzi. Gli devo buttare solo una torre a terra. Dai, dai, dai, dai, ce l'abbiamo fatta Secondo me ce l'abbiamo fatta Secondo me ce l'abbiamo fatta Dai Valkyria, dai Valkyria, dai Valkyria, dai Valkyria, Valkyria A posto, GG, andata Prima vittoria della giornata, boys, a posto così Allora, non voglio secciarmela Ma l'obiettivo di oggi, oltre ovviamente ad accumulare dell'oro È passare alla prossima arena, ragazzuoli E andare all'arena elettrica Allora, questo se mi lancia una truppa di aria, sono morto Vediamo un attimo come ce la vogliamo gestire questa Caro Dragonite che sta nel clan la grigliata che cosa cringe Boia questo è un serio problema. E eh, questa è stata una bruttissima mossa, questa che ha fatto qui. è mossa che mi fa molto male proprio al cuoricino. Io questo, ragazzi, non so mai come gestirlo. Quel tizio veramente, raga, uh, quel cavaliere tutto strano per me è ingestibile. Di nuovo questo pecca, no? E eh, non sinceramente non voglio sprecare per uh, sto coso di ghiaccio, tanto le mazzate te le do, frate. Cioè, ti fa pure male. La torre me la butta a terra però. Peccato, peccato. Ah, brutta brutta come situazione ragazzuoli, brutta brutta Mi fa caricare? Perché mi sta facendo caricare? Lui che sta caricando? Ok, il giovanotto qui Ha capito che io sono molto vulnerabile a questo tizio, lui lo ha decisamente capito Fai di tutto per non farlo arrivare, eh, perché lo sai che si arriva a un problema Lo sai che si arriva a un problema, complimenti perché è stata una pessima mossa la tua se posso dire Ragazzi, io gli carico l'impossibile a sto tizio, sinceramente. Non mi interessa, gli carico tutto quello che c ho. C'hai due Valchiri addosso. Uh, dai ragazzuoli, dai ragazzuoli che ce l'abbiamo in pugno. Dai ragazzuoli che sta sentendo la pressione, dai ragazzuoli che sta sentendo la pressione. Due Valchirie. Abbiamo palesemente vinto. GG, due corone. A posto. Abbiamo 29 corone, un altro po' di denaro e un valore d'argento. Ma è impossibile che io sblocco tutti i bavoli d'argento nella mia vita. È qualcosa di scandaloso. Va bene. Allora, ragazzi, qui dobbiamo raggiungere i 3400. Quindi ce ne mancano ancora 100. Allora, giochiamo finché lo script è dalla nostra Giochiamo finché lo script è dalla nostra Questa è la seconda battaglia Rocky potrebbe essere un bot Eh, ragazzi, come inizio mi sa proprio che questo sia un bot C'ha gli arcieri livello 7, raga, un bot Botto tutto quello che ho. Sì, sì, sì, sì, ragazzi, è un bot E anche questa, ragazzi, la vinciamo Terza di fila vinta, ragazzuoli, terza di fila vinta Su, su, non ci perdiamo d'animo Non ci perdiamo d'animo che In realtà tutto questo caricamento mi ispira proprio alla ricerca di uno script Grottan, anche questo nessun clan, bro Vediamo la prima carta che butta e capiamo se è un bot. Però è di livello Torre 9, la Valkyria non è. No, no, no, no, no non è un bot, non è un bot, non scherziamo. Eh la... Non scherziamo che non decisamente non lo è. No, no, su cosa non è proprio un bot. Ok. Ok ti prendi le mazzate del log rider No non te le prendi le mazzate del log rider Va bene È solo una Solo una Tattica Buttiamo questo dietro E eh, questo è il noiosetto Questo è il noiosetto ragazzi Questo glielo dobbiamo levare mm -hmm. Questo lo dobbiamo un attimo levare da mezzo Che è pericoloso Un boia alle spalle Poi sarei tentato del log rider E lo butto dai Vediamo che succede Bravo bravo bravo bravo Questo potrebbe andare molto bene come attacco da parte del boia ah, Ottimo Ottimo Ottimo e me leva pure lo scudo all'altro Ottimo così Andata andata Lanciami quello che ti pare Brother Lanciami quello che ti pare Che tanto la tua Se n'è andata la tua Possiamo sia provare a mantenere Sia puntare a quella centrale Potremmo fare anche la tecnica Che quella a destra Ce la facciamo prendere eh? Però sinceramente Perdere tutto sto vantaggio Non è proprio Nelle mie intenzioni Quindi caro mio Mi spiace Ma credo che ti è andata male Stavolta GG Oh te. A posto, a posto ragazzuoli Anche questa vinta, anche questa vinta Tom Bot, si, sì, si gode, si gode Bella così, goliardico, goloso Non capisco se è un bot oppure no quello non è, roba da, non è un deck da bot, sinceramente. Non sta reagendo molto il mio attacco. Infatti, non è un bot, ma non sto capendo. Cioè, non, non sa giocare, è strano. Non... Ha ah, un deck non da bot. E poi non sta giocando come un bot. Però, cioè, mi ha fatto arrivare un boia, un domatore, una valchiria e un cucciolo di drago. Vabbè, GG, man. Ok, praticamente per me vadi vale come bot, però ok. Dobbiamo fare minimo altre due partite per vincere. Cioè, per passare alla nuova arena. Minimo altre due. Foxy. Foxy, ti prego, dimmi che sei un bot, ti prego. Dai! Per l'ullo del grande Sium! Dai, che livello è basso, dai che livello è basso. Bot, ragazzi. Andata, andata, vai, massacrato. Mamma mia, massacrato, massacrato. Ma poverino. Le ricompense, ragazzi, poi le sblocchiamo a fine... A fine arena, quando la raggiungiamo completa. Poi la raggiungiamo. Ragazzi, questa la dobbiamo vincere. Sasuke! Sasuke, tu non puoi essere un bot. Nandomo! NANDOMO NANDOMO NANDOMO No scusate citazioni ragazzi No no io È un bot C -c Credo sia un bot Decisamente è un bot Vi giuro che non ho fatto il bug Ragazzi vi giuro io non ho fatto il bug Non ho idea di come si faccia Ma -ica, non so capendo perché so chi è Panetto bot Bot versus bot Coerente, coerentissimo, coerentissimo È un bot versus bot Zitto Sasuke, zitto torna al villaggio della foglia, torna E quindi giustiziamo il nostro carissimo Sasuke Una volta per tutte Per arrivare, ragazzi, nella nostra nuovissima arena A 3400 trofei Sono stato molto fortunato, sono stato molto fortunato E ragazzuoli, arriviamo alla nuovissima arena Andata siamo nell'arena elettrica. Allora, a questo punto io direi di riscattare i nostri premi. Barbari e Barbari, ragazzi, hanno vinto i barbari, va bene. Ok, cambi disponibili. Posso cambiare come funziona? Sfera invocata, dai. Eh, eh, eh. Va bene, va bene, va bene, va bene. 2250 di oro, come se ne avessimo bisogno. Allora, calmi. Perché qui abbiamo la scelta tra il golem Oppure questa nuova carta Che è il moschettiere che spara A fucili a pompa Mi fido, cacciatore è andata E qui le cose cambiano Dobbiamo riscuotere il baule ragazzi Dobbiamo riscuotere il baule Facciamo le dita Dai, vai, prendiamo sto baule ragazzi Allora oro Draghi d'ossa, 9 reclute Royal, 9 Macchina volante, carino Evitabile, evitabile Barbari, evitabile Gabbia per goblin, basta, dai Passa l'epica No, ragazzi, non ci abbiamo la leggendaria Correggetemi, non ce l'abbiamo Che brutta chest Oh, raggiunto i 3400 per oggi credo che basti così. Vabbè, ragazzi, ragazzi, questo video è stato goloso, goliardico. Intanto io vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, altrimenti perderete tutti i prossimi video. Lasciate un like e soprattutto oggi, ragazzi, alle 18 ci becchiamo sul mio canale Twitch per giocare un po' a Clash Royale a Fortnite del Chilling. Intanto noi poi ci becchiamo alla prossima.